Benitalia 2018, siamo allo stand di Spinel e ci troviamo in gradita compagnia di Cesare Spinelli. Buongiorno Cesare, bentornato dinanzi ai microfoni di Grazie Fabio e grazie a tutti gli amici che ci ascoltano. Quest'anno sono 20. Eh, Quest'anno sono 20, sono 20 anni dalla presentazione della prima macchina a cialde a due gruppi per il settore oreca che facemmo nel 1998 in occasione della prima edizione di Venditalia a Genova. La ricordo, ero anch'io lì, ricordo molto bene quando tu proponesti questa macchina, questo piccolo gioiellino che nel frattempo si è evoluto tecnologicamente fino a far arrivare la vostra azienda tra quelle leader in qualità, in serietà, in autorevolezza e affidabilità della macchina. Beh, è stata una lunga... questi vent'anni sono stati importanti, una lunga cavalcata che è partita da una scommessa, una scommessa che molti davano già perdente in partenza, un'azienda del sud che vent'anni fa aveva avuto l'idea di produrre macchine da caffè, non esistevano, le macchine da caffè si producevano da Bologna in su, un'azienda che veniva da una tradizione diversa, la nostra azienda nasce nel mondo del vending quindi portare l'esperienza del vending nella produzione di macchine da caffè non era facile. E poi un'altra cosa importante è portare, avere l'idea di portare il porzionato nel settore Oreca, dove naturalmente in quel periodo si, si utilizzavano solo caffè in grani, beh, quella era una scommessa veramente innovativa che molti davano per, per sconfitti, già sconfitta in partenza. E così dopo 20 anni voi non solo siete tra le aziende leader di mercato, ma vi presentate con il vestito buono a ah, Venditalia 2018 eh, con un remake, una rivisitazione dell'ultima nata. Beh certo, adesso l'azienda dagli ultimi anni ha dato anche un nuovo, immagine, un nuovo design alle sue macchine che rispondono a quelle che sono le esigenze del consumatore e dell soprattutto dell'operatore professionale. La gamma si è ampliata, si va dalle macchine Oreca, per il, set, per il settore Oreca, a cialde a capsule, in tutti i formati e anche le macchine per l'office coffee service, quindi ciao per la, la macchina per il settore cialda, per le cialde in carta e, e ultima nata, ultima arrivata, la BAI per il settore, eh, per le capsule e eh, tutti i formati di capsule per, per il settore office coffee service. E' quella che appunto guardavamo negli ultimi secondi. Cesare, grazie. Anche quest'anno ormai Venditalia è terminata, è quasi terminata, avremo però certamente modo di incontrarci in altre eh, manifestazioni fieristiche. Sì certo, eh, il nostro impegno continua, l'escursus degli anni l'abbiamo la, la, visto prima, finisce con un, con il 2018 finisce con tanti puntini, significa che ci saranno sicuramente vent'anni altri di, di, di, di passione, di impegno eh, al servizio dei, delle, degli operatori del settore. Il prossimo appuntamento è, di, è Trieste Espresso. Ad ottobre, dove anche lì eh, siamo pronti con delle, delle novità importanti che sveleremo sicuramente insieme. A festeggiare, anzi a continuare questa celebrazione dei vent'anni di Made in Italy di Spinelli. Ciao Cesare, grazie. Ciao, grazie e arrivederci, a presto. Amici, non andate via, noi continuiamo. Bye bye.